Uomini e donne News, la scelta di Sabrina, la reazione di Nicolo Fabbri. La reazione di Nicolo Fabbri dopo la scelta di Sabrina Ghio, tronista di Uomini e Donne. Si è da poco conclusa la registrazione del trono classico di Uomini e Donne. In particolare è stata registrata la scelta della tronista Sabrina Ghio che è ricaduta. Come molti immaginavano, su Nicolò Ramiolo. Antagonista del ragazzo scelto è stato Nicolò Fabbri, tra il corteggiatore e la tronista che è stata, sin da subito, attrazione fisica. Questa è cresciuta con il tempo e si è concretizzata con un bacio tra i due. Il motivo che ha portato tronista a non sceglierlo è stata proprio l'attrazione fisica, tra i due che è stato solo quello e niente di più. Questo probabilmente è stato dettato dalla differenza di età anagrafica che c'è tra Nicolò F. 23, e Sabrina, 32. In realtà tronista Pur dimostrando un certo interesse per Nicolò Ragnolo, fino all'ultimo ha fatto pensare che avrebbe scelto proprio il bel 23enne. Purtroppo per molti e per il diretto interessato questo non è avvenuto e lo stesso Fabri si è sfogato attraverso un Instagram Story. Purtroppo la vita è fatta anche di questo. Anche questa esperienza la prendo e porto a casa. Contentissimo, malgrado tutto, di aver dimostrato anche contro tutto e tutti le mie reali intenzioni. Nel bene o nel male un'esperienza indimenticabile. Sono state queste le parole con cui Niccolò Fabbri ha chiuso l'esperienza a Uomini e Donne dopo non essere stato scelto da Sabrina Ghiu. Quello che il ragazzo ha scritto si è visto anche all'interno del programma stesso, ha dimostrato tanto all'atronista ma no è stato sufficiente. Spesso si oltrepassa la differenza anagrafica illudendosi che non sia così rilevante. In realtà proprio la segnalazione giunta sul conto di Fabri può essere sinonimo di ingenuità legato alla sua giovane età. La reazione di Nicolò Ragnolo all'esterna di Nicolò Fabri e Sabrina Ghio. L'esterna del bacio tra Nicolò Fabri e Sabrina Ghio è stata quella che ha spinto Nicolò Ragnolo ad abbandonare il programma. Dopo che il milanese è riuscito ad aprirsi con la tronista, raccontando la sua vita e le varie difficoltà, laghio in esterna ha baciato l'altro corteggiatore. A quel punto Nicolò R. Ha deciso di abbandonare il programma. In realtà il motivo dell'abbandono è stato il non interesse a sfodire da parte del milanese verso la tronista. In occasione della scelta, registrata oggi, la Gio chiede a Ramiolo di ritornare in puntata che, dopo aver appreso di essere la sua scelta, carisce di non essere intenzionato ad uscire insieme a Sabrina dal programma.